eccoci amici siamo tornati in valessada con lo slime allora bimbi voi eravate rimasti che noi avevamo preparato lo slime sì. e l'abbiamo messo nel congelatore sì. eh. per poi andare a parlare con le maestre di Davide che salutiamo la maestra cristiana Ciao. e la maestra Ilaria che poi non è arrivata la videochiamata poi abbiamo fatto la videochiamata Dopo, dopo invece, cosa abbiamo fatto? Abbiamo mangiato e siamo andati a dormire. Quindi il nostro slime dove l'abbiamo poggiato? In doccia. Ah. L'abbiamo poggiato in doccia e ci siamo dimenticati. Sì. Ma ora lo mostriamo ai nostri amici. amici. La prima scodellina la diamo a Davide. Dammi che la faccio lo slime. Eccolo qui, il nostro slime è pronto. Allora, facciamo vedere ai nostri amici. Si riesce a lavorare questo slime. Sì. Wow! E pure è? è bianco, è bellissimo. È un verdolino. Eh. È venuto mm. un bel colore... Voi a ah, furia di mischiare i colori avete fatto diventare lo slime. Poi abbiamo aggiunto la colla. Era un verdolino. Eh? La ah. colla Vinaville. Eh quindi con la colla vinavil si è schiarito il verde ma allora bambini siete contenti del vostro slime? Sì! sì. finalmente questo Senti, è uno slime eh. sento il sale ma dove lo sento il sale Qui che non dentro. ce n'è di sale? c'è il bicarbonato l'abbiamo fatto eh. col bicarbonato ma la colla bella. quindi come si lavora tra le mani? si lavora? molto bene molto bene se lo allunghi si allunga proprio tanto assomiglia pure il colore a uno che avevamo comprato <ride> te lo ricordi che avevamo fatto il video del serpentino al parco? ve ah, sì. lo ricordate il vostro sì, video? io l'avevo giallo, mi sembra e Davide, Davide verde era della scorsa primavera eh, quindi che riusciava. il nostro slime è stato fatto con la colla Vinavil con le colle con brillantini sì, infatti i brillantini li si vedono poi cosa abbiamo messo? abbiamo messo la? abbiamo colla, messo la colla, colla glitter la colla glitter L'abbiamo detto e poi e poi e poi e poi oddio oddio, oddio. e con la vinavil Ah no! Il liquido per le, le lenti! E poi il bicarbonato E il bicarbonato! Il bicarbonato. Bene! E le conne Quindi cosa facciamo? Questo slime, finalmente possiamo mettere un Li, like! Cosa possiamo mettere finalmente al nostro video? Un like! Like! Like! Like! Like! Like! like, like, like. Quindi chiediamo anche di iscriversi al Canale. canale vale Sada vi aspetta. aspetta ora ci dedichiamo al prossimo video quale sarà il prossimo video la pasta di sale sale che è un lavoretto ovviamente dell'asilo benissimo Perché che sempre lo faremo con la pasta di sale come abbiamo fatto eh, le palline quelle lì di di Pasqua no. dell'anno scorso eh. qui abbiamo fatto anche il biscottino al posto di sale e poi le palline ti ricordi quelle... si sì, avevamo fatto tanti lavoretti molto creativi eh. e sono belle quelle paste di sale quindi adesso chiudiamo con questo video dello eh. slime salutiamo i nostri amici. amici ciao ciao che ciao. noi ci dedichiamo al prossimo video, video. Ciao. ciao! Ciao! Ciao! Davide è rilassante? Spingi, cioè. Davide lo sta rilassando troppo lo slime! Davide, su so, so, so. dobbiamo ciao. fare la pasta di sale ciao. ora! Ciao! Ciao ciao! ciao. ciao.